uh <sighs> Che figata No vabbè Oggi andremo a vedere tutti i tiktok più mitici che ci sono Bisogna fare una sorta di macchinario del genere Tipo un po' strano che fa Che lampeggia tutto quanto no E comunque non chiedetemi come l'ho fatto ma l'ho fatto da solo Cioè sono un g e n io Comunque dopodiché dobbiamo fare Tipo una sorta di uh, cosa così Però tipo, tipo così Tipo no giusto così E quindi dopodiché bisogna fare Allora se mi state prendendo in giro Non si fa comunque cioè mi offendo totalmente perché io sono perfettamente capace di fare queste cose io sono con la redstone sono un tutt'uno infatti la gente mi dice che sono bellissimo perché sono parte della redstone uh, ecco qua adesso c'è questa cosa, e beh, perfetto. Dopodiché facciamo tipo più così. E quindi mettiamo tipo tanti blocchettini così. E fidatevi che adesso verrà una cosa. Fighissima! Praticamente mettiamo una water. Tipo che sarebbe l'acqua. La water, in inglese si dice water. e uh, uh, water bucket, you know. Ok. Poi dopo un bov. Ok, eh, va bene questo. E dopodiché, cos'altro devo prendere? Devo prendere tipo delle arrows. Però le Arrows con la Night Vision Ecco qua Oppure ci starebbe anche con questo Proviamole tutte e due Perché praticamente se tu spari Se tu spari tante freccettine Praticamente salta e sale Salta e sale Vedete? Tipo adesso guardate che figata Vedete raga mamma mia Infatti adesso se iniziamo a sparare tipo un botto e tipo tantissime, così, facciamo tan tan tan tan tan tan tan Ok, guardate qua cosa hanno fatto Hanno creato una sorta di fontana fighissima Ovviamente si può fare con tutto quanto, mh, tipo, una fontana bianca, una fontana rossa Infatti, se noi adesso togliamo questo e facciamo... Così co così ok perfetto dopodiché prendiamo invece quelle rosse così e iniziamo a lanciarle tutte quante così praticamente si farà una fontana tutta quanta rossa fighissima proprio wow adesso guardate no vabbè raga cioè nel senso queste, queste sono le gocce di sangue praticamente vi immaginate cioè ma che figata tipo vai in giro in un, in un castello così infatti io ve lo consiglio molto semplice Faccio anche vedere come si accende questo circuito, praticamente bisogna mettere così eh, il, il coso e poi così qua e praticamente qua così e praticamente prendi una torcia di redstonina, ok, perfetto. E eh, Però metti anche questo, ovviamente Così, ok? Dopodiché così e così E vedete che inizia a girare tutto quanto Un due, un due, un due Sono molto fiero di me stesso solo per questa cosa Di redstone che sono riuscito a creare, perché loro L'hanno fatto con l'hopper, eh, ma con l'hopper Qua non funziona, funziona invece con, uh, con le altre cose, con la redstone E basta. Bene, io direi di passare al prossimo Che ci sta troppo. Allora io qui ho visto Una cosa alquanto particolare, togliamoci tutte queste cose E poi praticamente prendiamo le fence Praticamente c'era una volpe che faceva tutte Delle particelle strane, ma non non so se è vera quella cosa Infatti come si chiamava la volpe in inglese volpe, Dai come si chiama la volpe raga eh, drrr, Qualcosa con la F giusto F F F, F dimmi che la F t, Se no sono stupido Non è la F giusto Fo Fox ecco esatto dai, come faccio a non ricordarmi come si chiama la volpe? Praticamente facevano così, no? Ok? Mette, mettendo queste cose qua, facendo una cosa alta, così la volpe non può scappare, giustamente. Magari facciamo neanche di un altro livello, così siamo sicuri al 100.000%. Che non scappino. Dopodiché, o oh, cosa ho fatto? Ho rotto le, le scatole, anche a voi. Praticamente prendo un uh, LAD. No, un, le, le, le, le, Dai, non mi ricordo più come si chiamano le cose. Ok, praticamente gli do questo guinzaglio, e praticamente lei lo dovrebbe prendere in bocca. L'ha preso o no? L'ha preso! Adesso prendo una sword, praticamente, devo, devo picchiarla, cosa devo fare? Eh, no, scusate un attimo, perché io qua sto, sto vedendo un attimo come funziona questa cosa, perché non è possibile. Allora, praticamente, loro buttano e... Ah, no, no, no, no, no, no, no. Ho capito tutto come funziona amici Fidatevi di me praticamente comunque non sto facendo tagli Perché voglio rendere questa cosa un'esperienza Fra amici via volpe stupida Praticamente voi siete i miei amici che guardate Comunque allora egg allora fox Praticamente devo prendere ok perfetto Dopodiché devo prendere un totem del non morto Il totem del non morto che fra, fra l'altro Dovrebbe essere in questa categoria giusto Mi sono sbagliato ovviamente Allora in questa categoria eh, Non mi ricordai dov dove sono i totem Del non morto qua sotto Non è nemmeno ne qua sotto non è io l'odio il totem del dai, per favore totem dove sei che io qua non posso fare tagli è proprio una cosa che ho detto che non posso fare a parte a volte quando serve vabbè lo cerco totem è esatto è proprio lui guardatelo che dovrebbe essere anche una cosa non chiedetevi perché perché comunque ho una skin un... una texture un po' strana praticamente metto la fox e gli do questo totem del non morto quindi io la ammazzo cioè se la ammazzo praticamente il totem dovrebbe scomparire quindi guardate qua prem pem. prem What the freak What, what the fuck Like what Cioè cosa ho appena visto raga C'ho praticamente la volpe praticamente Ha usato il mio totem Carissima ma te ne do Allora dammi, dammi tutti i totem che gli do tutti Alla poverina simpaticissima Tieni ecco Adesso tu sarai la mia amica Mi raccomando amica mia eh, Marcella la fanchella Praticamente dovrai fare Tante cose belle per il tuo padrone, io ormai sono il tuo padrone perché ho dato il totem, non rompere le scatole, praticamente dovrai vivere il quanto più possibile, proprio come fanno in The Promise Neverland, che per chi non lo conoscesse è un anime, dovrete vivere, vivi, o oh creatura, volpe, bella, bacetto, no, ancora un altro, va bene, tanti bacetti, amore, ti voglio tanto bene. Ok, uh, vi chiedo scusa e eh, comunque passiamo al prossimo TikTok. Allora per il prossimo TikTok ci serve dell'acqua, un corso d'acqua che tipo colleghi da una parte all'altra e questa parte va benissimo. Allora prima di tutto ci serve la soul sand, quella là che fa le bollicine sott'acqua. Poi praticamente ci servono le powered rail. Po po powered rail. Ma vi ricordate quel meme È strano? Vabbè comunque non voglio dire. E poi dopodiché ci servono i cartelli. Come si chiama? Carrels, giusto? No. Uh, <ride> come che si chiamavano? Minecart. Ok, perfetto. Allora se state prendendo in giro vi capisco Anch'io prenderei in giro uno che direbbe questa cosa Tipo fare, Ah, ah, ah che stupido che... Okay, non sa nemmeno che... Carrel's non vuol dire niente... A parte che non lo so già... Cioè magari vuol dire qualcosa in inglese... Uh, metto tutte queste cose... Figlio di schifoso... Ok perfetto... Mettiamo tutte queste cose qua sopra... Come ben vedete... Facciamo così un lungo corsone d'acqua... Di, di, di cose... Così voi le potete anche provare nel vostro mondo... Comunque queste cose... Cioè nel senso potete fare un sacco di costruzioni bellissime... Bellissime se sono vere... Perché non so in realtà... Cioè nel senso io sto provando... Queste cose ma... Mm, cioè magari è vero... Magari no... Chi lo sa cioè nel senso io qua non è che sto per giudicare non è che voglio giudicare però insomma e poi praticamente qua redstone la redstone prendiamo anche un redstone block che va benissimo ah, lo mettiamo qua in parte e praticamente anche qua, vabbè, magari lo mettiamo qua così, ok, perfetto Adesso, secondo il TikTok, viaggiando, diciamo, andando qua praticamente, poi si dovrebbe galleggiare su questo coso Io non lo so, però, di certo, dovremmo provare Prima togliamo queste cose, sennò poi dopo... non cadere, ok, perfetto Facciamo così, mettiamolo così, bene, dovrebbe funzionarti Ma ah, perché non va? Ah, giusto, devo partire io No, raga! Non funziona, cioè, nel senso, devo continuare E non va, e non va più, perché non va più Se vi state chiedendo del perché io sia con un Composter in mano e abbia messo Questo composter all'interno di questa Caverna con della lava Beh, allora, guardate qua Praticamente questo mi dice una cosa molto Strana, praticamente, facendo questa Cosa qui No, vabbè si possono spiare tutte le cose col composter No, che figata Poi lì ci sono anche dei diamanti Vedete? Eh, no, no, no Vedete un cavolo invece Mannaggia a me Aiuto Però voglio uscire Aiuto, help me Help me, ok, perfetto, bene. Adesso me ne devo uscire di nuovo, come faccio? Qua c'è un mistero, vedo. Qua mm, l'albero non ha un tronco. Questo è molto strano, devo dire. Cosa è successo? Forse ti serve un TikTok hack per fare qualcosa? Non lo so, però adesso guardate qua. Eh, potete fare degli alberi con dei tronchi grazie al composter. Vi giuro che questa cosa me la sono appena inventata da solo non è un tiktok hack però se ci pensate effettivamente facendo così prendendo le foglie facendo ok facendo questa cosa qua stando attenti a non mettere le cose potete fare delle palme più belle degli alberi normali è eh, veramente guarda c'è cioè, tipo fate così tutto quanto un po particolare e vedete avete fatto un albero de... nell'acqua che sembra una palma fighissimo cioè wow sono un genio senza genio Prendete l'ascia prima di tutto Ok prendete questo Prendete il cannocchiale Dopodiché prendete le pozioni Tutte le pozioni che esistono Allora io mi sono stufato un pochino di vedere Tutti questi fondali così spenti E così non accesi Ok perfetto prima di tutto li ho accesi Adesso andiamo a, a farli belli Tipo scavando con i nostri picconi ovviamente Sì però ovviamente questo piccone non va bene Perché non scava un caspito di niente però praticamente se ben vedete Qui si possono fare i vorticoni E dopo con i vorticoni Si può no, Non funziona questa cosa Cioè allora io, io veramente sono scioccato non... Allora se io devo fare un vorticone Praticamente lo faccio così Cioè nel senso ovviamente Aiuto! Ok eh, scusate stavo morendo un attimo Ma ora ce l'ho fatta Praticamente questo vorticone ti attira all'interno E qua in mezzo c'è il buco del vorticone E qua potete appunto Fare una sorta di passaggio Passaggio segreto Che in realtà non è segreto Se ci sono i vorticoni Però praticamente Vi dovrebbe portare All'interno del vorticone Questa dovrebbe essere L'entrata di una casa Peraltro In questo vorticone Voi potrete anche respirare eh, Respirare Ma come parlo? Sono stupido Respirare Ok perfetto eh, Ma guardate quanto sono bello Infatti Se voi state anche shiftati Sul vorticone di magma Non vi fa niente Invece se state così Sì Invece se state shiftati Non vi dovrebbe fare niente E poi Ovviamente cosa fate una volta Che avete finito Fate così E vi mettete Ops vi mettete a scavare tutto quanto, tutto così anche perché poi comunque il piccone, non so se lo sapevate questa è una cosa, un, un tipo un po' particolare però praticamente il piccone d'oro è un piccone che fa tutto quanto più che si scava molto più velocemente guardate infatti se io adesso mi metto a scavare guardate quanto velocemente si scava ok, si rompe in due secondi eh. però si scava molto più velocemente rispetto al piccone diamante secondo me è carina come cosa dai, ci sta devo dire